Che libro mi consigli sull'InSystem? Esiste una sterminata bibliografia in materia, eppure non è affatto facile rispondere. Mancava un testo che fosse allo stesso tempo completo e sintetico, il punto di partenza ideale per chi approccia questo mondo per la prima volta, ma allo stesso tempo un utile compendio per gli addetti ai lavori. Ho scritto dell'inbook con questi concetti in mente, cercando di rispondere a alcune domande fondamentali. Qualità, convenienza e velocità possono stare insieme. L'obiettivo dell'InSystem è ridurre i costi. Un prodotto che subisce più controlli è effettivamente un prodotto migliore? Quanto costano veramente le scorte? Produrre per grandi lotti è sempre più conveniente? Quali sono le due variabili fondamentali per progettare un processo? E soprattutto, che differenza c'è tra fare Lean ed essere Lean? Le risposte, scoprirete leggendo il libro, sono spesso controintuitive e ribaltano convinzioni molto diffuse e, allo stesso tempo, molto sbagliate. Come è fatto dell'Inbook? In ogni capitolo trovate un principio fondamentale dell'InSystem, le schede delle principali tecniche di applicazione, il racconto di un caso pratico di un'applicazione in azienda, una bibliografia concepita a flusso e un assessment, un questionario di autovalutazione per comprendere quanto la vostra organizzazione abbia assimilato i principi Lean. The Lean Book, un libro su Lean, scritto in modo Lean.